A volte gli impegni della giornata richiedono tutta la nostra energia e hanno un impatto sul ciclo del sonno. In questi casi non riusciamo ad addormentarci rapidamente e ad avere una buona notte di sonno ristoratore, che è essenziale per svegliarsi pieni di energia. Per fortuna c'è Ziquil Natura! Pastiglie gommose con melatonina, una nuova soluzione per addormentarsi velocemente. Prendi una pastiglia gommosa 30 minuti prima di andare a dormire se stai pianificando una notte di sonno di circa 6 ore. Assapora la sua gustosa forma gommosa che si scioglie in bocca con un delizioso gusto di frutti di bosco. Ziquil Natura è una soluzione in pastiglie gommose con melatonina, un ormone presente naturalmente nel nostro corpo, che agisce come regolatore naturale del ciclo del sonno e riduce il tempo necessario ad addormentarsi aiuta ad addormentarsi naturalmente e velocemente e contiene una miscela di camomilla, lavanda e valeriana. Così puoi svegliarti rigenerato, senza sonnolenza e pronto per affrontare una nuova giornata, perché la vita è più bella quando dormi meglio. Ziquil Natura, dormi come natura comanda.